Si è indubbiamente alzata dopo i due casi mortali dovuti alla legionella la soglia di attenzione all'interno dell'azienda sanitaria toscana sud-est, quindi che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Noi abbiamo intensificati i campionamenti fatti direttamente dalla nostra azienda, ma l'attività di controllo avviene tutti gli anni per i settori che dicevo, che sono anche gli studi odontoiatrici, che sono le strutture turistico-ricettive o agrituristiche, che sono appunto, abbiamo detto prima, anche le strutture ospedaliere e sociosanitarie e comunque tutti gli ambienti di comunità. Ad alzare la soglia sono stati due casi mortali, due donne ricoverate in tempi diversi e per motivi diversi in due strutture sanitarie private che poi sono decedute. L'ultimo contagio da Legionella nell'Aretino è stata una donna, novantenne ospite di una RSA nella Valdichiana Aretina. Le sue condizioni in questo momento ricoverata all'ospedale della Fratta sono stabili. La signora è l'unica. È l'unico caso attualmente in essere ricoverata eh, con le quindi non ci sono casi ulteriori. Via via si presentano dei casi, molti di questi non, per molti non riusciamo a risalire nemmeno alla, eh, al luogo, alla fonte di contaminazione da legionella, però nella maggior parte dei casi non riusciamo a individuare eh, motivi particolari. Adesso le indagini dell'azienda sanitaria si concentreranno anche nell'acquedotto. È vero che c'è stato un aumento dei casi, ma si parla sempre di un passaggio magari da 20 a 40, da 40 a 80, cioè sono sempre, numeri abbastanza esigui. Comunque ci hanno eh, allertato, eh, abbiamo iniziato a fare anche delle verifiche proprio sull'acquedotto della, della città, sebbene... Eh, sia molto improbabile ritrovarvi la, legione, la legionella e sebbene anche eventuali ritrovamenti legionella non eh, giustificherebbero l'infezione eh, contratta nelle strutture, perché comunque la struttura deve adottare delle misure per abbattere un'eventuale carica batterica fosse presente nell'acqua.